A me sembra che questi due mesi non siano assolutamente passati Il pensiero di allenarmi mi dava... È lunedì 4 maggio e eh, così è come iniziano le mie giornate dopo colazione che quando c'è il sole faccio qui sul patio rimango qua fuori a lavorare editare prendere il sole eh. Fino, fino a che boh, non mi alleno, insomma, dipende anche perché vedere il computer con il sole non è facilissimo, ma sto qua, infatti l'abbronzatura è dovuta anche a questo. Una cosa che mi chiedete spesso è perché indosso sempre le cuffiette e il motivo è questo, perché sono costantemente attaccata all'audio del mio computer, dove o edito o ascolto video e eh, ho una cassa del computer rotta e quindi... Mi è più pratico ascoltarlo con le cuffie in più, così non disturbo Jimmy che sta lavorando alla tesi. Mi sono cambiata, sistemata, sono venuta qui nella mia nuova workout area all'aperto. ragazzi, cioè, allora, voi non avete idea di quanto io sia felice, perché ah, devo dire che in questa quarantena ho ritrovato veramente la gioia di fare video, di condividere, non ho mai pubblicato così tanto. Ho voluto veramente condividere tutto il mio percorso um, di allenamenti, vlog, eccetera e sono strafelice, cioè vi voglio raccontare un sacco di cose. Penso che durante la mia normale routine è qualcosa che provo a fare, ma siccome sono magari presa da 10.000 impegni, mi pesa e lo trovo difficoltoso. Invece adesso ho avuto la possibilità di fermarmi, ovviamente, e focalizzarmi sul fare ciò che veramente desidero e ritrovarmi a fare 100.000 video mi ha dimostrato che questo è veramente ciò che amo fare. Quindi nulla, sono strafelice e sono anche strafelice perché si vede che anche voi apprezzate tutto questo mio non... sì, impegno, perché comunque è un impegno, però questa mia dedizione. <ride> perché uh, ho visto che siete cresciuti tantissimo, infatti volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale e spero di insomma, non deludervi. Comunque, sono le... Non ho l'orologio... Ah, a proposito... Ho tolto l'orologio, io ho uno smart tracker, il Fitbit, e l'ho tolto per due motivi. Uno perché mi si è scaricato, come dicevo io non sono venuta qui per rimanere, quindi non mi ero portato al caricatore. E due perché mi dava l'angoscia, cioè al quarto o quinto giorno in cui vedevo che al giorno facevo 300 passi, ho detto senti. Noi ci rivediamo a fine quarantena, poi mi mandava le notifiche, ehi muoviti io. Quindi, se uh, avere uno smart tracker in questo momento vi dà ansia, angoscia, raga, impacchettatelo e tiratelo fuori a fine quarantena, quando sarà possibile fare più di 300 passi al giorno in giro. E... Basta, ora sono qui, mi alleno, in realtà non so bene cosa, cosa farò, e anzi, sono sincera, io la settimana scorsa praticamente non mi sono allenata, o meglio... Allora io mi sono disegnata, disegnata si dice, non lo so, un programma di allenamenti basato su tre giorni, quindi un giorno cardio, un giorno upper, un giorno lower, a rotazione quando voglio fare uno faccio l'altro, ok. La settimana scorsa però ehm, non ero molto nel mood, il pensiero di allenarmi mi dava, non dico l'angoscia, ma non, non, non volevo allenarmi, cioè non mi dava la serenità che solitamente mi dà, quindi non mi sono allenata. Ho lasciato da parte il mio programma, ma ho fatto quello che desideravo fare. e Desideravo fare verticali, senza proprio dedicare un momento alla sessione verticale. Quindi non venivo qui a un determinato orario a farmi la mia sessione di verticali di tot minuti, ma semplicemente quando avevo voglia mi alzavo venivo qui, facevo 4-5 verticali stavo in realtà alla fine mezz'ora un'ora perché adoro fare le verticali e poi tornavo giù quando non avevo più voglia quando ero stanca, quando mi ero stufata fare questo mi ha permesso di riconnettermi con me stessa, ho fatto esattamente ciò che desideravo fare in termini di allenamento ok, non sarà stata la settimana in cui ho fatto cardio, ho allenato i glutei ma dopo questa settimana passata a fare esattamente ciò che desideravo mi è ritornato il desiderio di allenarmi quindi infatti ieri pomeriggio ho preso in mano una kettlebell e mi sono ritrovata a fare un leg day. Oggi in realtà non ho un'idea ben precisa adesso, ma sono sicura che appena mi metto lì e dico ok, mi alleno, decido che allenamento fare, se fare cardio, se fare upper, gambe no perché fatte ieri, o verticali. Ed è finalmente spuntato il sole, è venuto caldo, quindi oggi veramente bellissimo tempo. Vi faccio vedere un mio nuovo passatempo cioè, Secondo me questa quarantena mi sto facendo impazzire Aspetta <ride> Ma è comodo raga Cioè veramente comodo I can fly, I believe I can touch the sky. Don't think about anything. Spread my wings and fly away. Ecco, il motivo per cui forse non sono mai venuta quassù è che sono proprio sotto le finestre dei vicini. Mentre quando ero lì sul marciapiede no, non vedeva nessuno. Quindi, Silvia! Vado a buttare il zainetto <ride> Ma cosa fai con lo zainetto? Eh, ho da il, scuola? C'ho il vetro, sì, vado a scuola di... Di, di differenziata Di immondizia No, di differenziata Luna si vuole attorcigliare un altro po'. Otto il nostro cancellino So, tra un po' tu ci diventi un tutt'uno Silvia, sì, vado a buttare la spazzatura <ride> e tu. Come vi avevo detto, oggi è lunedì 4 maggio e da oggi si possono rivedere i congiunti. Non ci credo che sono passati due mesi da quando ho mangiato per ultima volta la pizza. Però, cioè, allora, io non so voi. Però a me sembra che questi due mesi non siano assolutamente passati, cioè mi sembra ieri che era marzo, che sono arrivata qui, che, che ho mangiato la pizza, perché la sera dopo che ho mangiato la pizza ci siamo rinchiusi in casa e mi sembra davvero che questo tempo non sia passato ed è una sensazione stranissima sarà perché ho fatto esattamente le stesse cose nello stesso luogo ogni giorno sarà perché ho anche indossato sempre gli stessi vestiti e quindi le giornate mi sembravano uguali ma, cioè, io non so voi ma... A volte, a parte, non sapevo più che giorno fosse, o meglio ancora, non lo so. Ma a volte mi capitava di non sapere nemmeno che ora della giorno fosse. Cioè, ma non tipo alle 3 o alle 4, ma proprio tipo mattina o sera. Cioè, mi sono appena svegliata o, o no? È, ho fatto colazione o ho pranzato? Cioè, è... Veramente una sensazione assurda Fatemi sapere se anche voi avete provato queste sensazioni E basta Quindi adesso siamo sotto la pizzeria Perché adesso si può fare da sporto Abbiamo chiamato, abbiamo prenotata. Ora è entrata Jimmy E non vedo l'ora Pizza. E dove la mettiamo? Eh, non lo so perché adesso torniamo su e praticamente no no e, e vai tra piedi e si sì, la... scusa aiuto verso casa e oltre <ride> che tra parentesi sì scusa gli ho appena dato un morso perché ho fatto le foto Ma è bellissima Adesso la taglio a metà E la scaldo in padella E poi qui ho i condimenti Rucola, prosciutto e parmigiano La bontà del pomodoro Si sente da qua Cioè Strepitoso Non è depicente. Io sto aspettando che qui uh, lo chef finisca la sua creazione Mi sa il piatto. Noi come sempre, Margherita, io con le verdure e poi la facciamo noi con le nostre dosi E certo eh. e, e tagliala Puttana. Oh via, oh via, eccolo, eccolo, è uscito il primo pezzo Primo pezzo, ma eh, manca a farci il giro Cin si è sicura. <ride> eh! mm. Mangue franzer. Mm. Capopini. <ride> Sa di libertà acquisita. Bene, ciao ciao. Ti sai che la peglia? Da farci uscire la bocca a te, non ti ricordi? Eh? Che vuoi dire?